Consiglieri in aula procediamo all'appello, prego dalla la parola al, al segretario comunale per l'appello, do la giustificazione all'assenza, scusate, allora mi hanno mandato giustificazione della propria assenza i consiglieri Capraro e il consigliere Ludovici, prego consigliere comunale, eh, segretario comunale. Di Fiori Luca? Giordani Massimiliano, Iotti Riccardo, Iacoangeli Mauro, eh, perché, scusi, non la vedo. Marcucci Franco, Assente. Franco Luca, Acquarelli Fabrizio, Corso Francesco Paolo, Montesi Alberto, Volante Policarpo, Assente. Quartuccio Alessandro, Abate Antonino, Giordani Mauro, Assente. Ludovici Stefano. Assente. Rossi Giancarlo, Tantai Umberto e Capraro Cristina. 11 presenti e 6 assenti. Allora, constatato il numero legale, dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale e do un buongiorno ai consiglieri, al segretario comunale, allo staff di presidenza e ai cittadini presenti andiamo avanti con i lavori. Allora andiamo avanti con i lavori del Consiglio Comunale. E approvazione del punto numero uno. nominiamo gli scrutatori Rossi, e Iotti e Quartuccio. Allora andiamo avanti con i lavori. Approvazione. Consiglieri in aula, gentilmente. Approvazione. Verbale della seduta del 27-10-2013 e del 30-10-2013. Chi è favorevole? Consiglieri. Curatori. 11 favorevoli. Per l'immediata eseguibilità dell'atto. Come sopra, l'atto è approvato. Andiamo avanti con il punto numero 2. Comunicazioni. Ci sono comunicazioni da parte del Sindaco da fare, non ci sono comunicazioni da parte dell'Ufficio di Presidenza, andiamo al punto numero 3, mozioni, interrogazioni e interpellanze, è entrato il Consigliere Corso, se ci sono interventi, un'ora di tempo, se i Consiglieri vogliono intervenire, il Consigliere Abate ne ha facoltà. Grazie Presidente, buongiorno ai cittadini, colleghi consiglieri, Sindaco, no, la mia non è... Un'interrogazione ma era soltanto mettere a conoscenza il, il Sindaco, l'amministrazione che è stata effettuata una modifica al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti poiché feci un'interrogazione e, e una, una comunicazione al Consiglio Comunale per quanto riguarda la messa in sicurezza degli edifici scolastici, programma stralcio di attuazione e risoluzione Oh, poiché adesso è importante perché prima doveva essere tutto di sana pianta, adesso può riguardare anche piccole parti, lo, lo allego agli atti, in particolare vi leggo solo questo passaggio in particolare il decreto prevede che gli interventi possano riguardare anche la sola messa in sicurezza degli edifici scolastici, poiché c'è ancora una base di fondo di finanziamento che è abbastanza cospicua. Lo metto agli atti e poi l'amministrazione si preoccupasse per, per inoltrare la richiesta di finanziamenti. Posso, Grazie. Prego, Solo per chiarimenti, parliamo del finanziamento copartecipato al 50% dal Comune? No, questo era per quanto riguarda il del programma dello straccio di dell attuazione che era okay. quello del 50%. No, c'è un'altra. Allora. Un no, siccome è, è importante non perdiamo questo treno. Grazie. Grazie consigliere Abbade, se non ci sono altri interventi il consigliere Acquarelli ne ha facoltà. Grazie presidente, buongiorno a tutti i cittadini, ai colleghi, al sindaco e agli assessori presenti, eh, volevo solo ricordare, ricordare un fatto accaduto pochi giorni fa, credo l'altra settimana, se non, se non vado errato. Eh, purtroppo è successo un incidente molto grave sulla via Cristoforo Colombo. Credo che un po' tutti noi abbiamo, abbiamo letto sulle pagine dei giornali di questo. Appunto questo fatto grave purtroppo sulla Colombo si è verificato questo, questa cosa, è caduto un pino ed è rimasto vittima un nostro concittadino Gianni Danieli che era un ragazzo, un professionista lavorava per Mediaset e purtroppo quella mattina si è trovato si è trovato insomma in un momento particolare a passare proprio in, sulla Colombo e quindi per via del maltempo è caduto un pino eh, dove appunto è rimasto, è, riva, è rimasto vittima. Lascia due bambini e, e lo voglio ricordare perché era veramente insomma, lo conoscevamo un po' tutti, credo anche il sindaco. E era veramente una brava persona, ma al di là di questo, mh, volevo chiedere sia all'assessore, all'ambiente che purtroppo in questo, momento, in questo momento non è presente, ma è sicuramente. Eh, gli farò pervenire questa cosa eh, appena rientra di, eh, e al sindaco di fare mh, velocemente un censimento di tutte le piante di alto fusto che abbiamo sul nostro territorio proprio per far sì che non accadano eh, questi fatti fatti così diciamo spiacevoli. Una, un censimento, e nel, laddove comunque servirà di mettere in sicurezza appunto tutto ciò che riguarda le, le, le piante d'altofusto. Noi, qui nel territorio nostro, come ben sapete tutti, abbiamo una serie di num un numeri di un numero importante di, di pini e. E quindi insomma, ecco, chiedevo, chiedo e che venga fatto un sopralluogo, un censimento, una messa in sicurezza di, di, di tutti questi, questi alberi. Grazie. Grazie al consigliere Acquarelli. Il consigliere Rossi, ne ha facoltà. Ok. Eh, buongiorno a tutti. Io volevo eh, chiedere le motivazioni per, per, per il fatto che non funzionano i semafori che sono stati messi sulla via Litorania, cioè volevo sapere la motivazione perché sono spenti, hanno funzionato per un mese, invece quei, quei semafori sono di particolare importanza perché comunque fanno rallentare il traffico e sono dei dissuasori molto importanti cioè volevo sapere il motivo perché da, uh, da, da agosto di quest'anno sono stati spenti e non funzionano quindi mi riallaccio anche a quello che ha detto il, il consigliere Acquarelli di che, che è importante curare quello che è il discorso diciamo stradale e visto che sono stati messi per il motivo perché non funzionano se, non so se qualcuno, l'assessore preposto può dare una risposta in merito perché secondo me sono importanti, grazie, grazie. Consigliere Rossi, se non ci sono altri interventi, il consigliere Corso ne ha facoltà. Buongiorno ai cittadini, al sindaco e al presidente. Non so se avete. Io sono arrivato in ritardo e mi scuso, non so se avete già parlato di questo, ma mentre noi stiamo svolgendo il nostro consiglio comunale, a Johannesburg si stanno svolgendo i funerali di Nelson Mandela e pensavo che fosse doveroso con un personaggio di così alto stampo, eh, dedicargli un minuto di silenzio. Grazie. Va bene, facciamo un minuto di silenzio, richiesto dal consigliere Corso. Andiamo avanti, se gentilmente spegnete quel microfono. Grazie. Consigliere, è entrato il consigliere volante. Andiamo avanti con i lavori, se ci sono altri interventi. Consigliere Montesi ne ha facoltà. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. No, è solamente un'informazione che volevo eh, sui festeggiamenti del Natale, se esiste un, un calendario, dove si fanno, quale sono, quanti sono, quanto ci costa, quanto è stato messo a disposizione per i festeggiamenti e in ultimo se esiste un'ordinanza per togliere il Natale. Visto che i vigili girano laddove qualche piccolo esercente, qualche piccolo condominio ha installato dei, delle luminarie per verbalizzarli in quanto si sono attaccati ai lampioni. È vero che è fuori regolamento attaccarsi ai lampioni, ma uno che mette due luminarie e fa sì che si avvicina al Santo Natale un po' santi tutti quanti bisogna esserlo. Quindi, se esiste un'ordinanza per togliere il Natale anche a Dardia, fatemelo sapere. Grazie. Grazie, consigliere Montesi. Consigliere Iago Angeli, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Io ehm, raccolgo alcune segnalazioni da parte dei cittadini che stanno operando sulla via Laurentina e per i quali siamo finiti sulla televisione ieri sera con un notevole, penso, ehm, il nostro comune è stato presentato come un comune da terzo mondo delle Faveras e questi commercianti praticamente mi hanno riferito eh, se il sindaco può chiedere al nostro comando dei vigili urbani quali sono le motivazioni per le quali vengono, vengono emanate delle contravvenzioni non appena loro arrivano fanno dei controlli verificano le attività e le attività momentaneamente non hanno le certificazioni giustamente che i vigili richiedono, però le hanno poi presentate all'ufficio commercio, agli uffici preposti che sono gli uffici che poi debbono controllare quindi le, le chiedo sindaco di verificare con esattezza se queste contravenzioni che vengono emanate sono contravenzioni che siano giuste o meno per gli esercenti che, che stanno sul nostro territorio e che lavorano tutti i giorni che prestano servizio sul nostro territorio è vero in maniera privata però è pure vero che hanno molto coraggio perché non lo Nonostante tutto, nonostante tutto, visto il momento, praticamente loro riescono a rimanere aperti e quindi noi arriviamo, diamo certe mazzate che cerchiamo di farli chiudere, non, non aiutarli ma farli chiudere. Grazie. Grazie consigliere Iacoangeli, se ci sono altri interventi, il consigliere Abbate velocemente che già è già intervenuto. Grazie Presidente, intanto mi collego al cordoglio del, della vittima di via Cristoforo Colombo, come anticipava il collega Acquarelli. Sono d'accordo per quanto riguarda una sorta di censimento delle, degli alberi alto fusto nel nostro territorio, ma credo che non basti quello, perché gli incidenti vengono causati anche per le buche e noi sulla strada credo che il primo intervento che dobbiamo fare è eliminare il pericolo immediato che è quello delle buche. E quindi al di là del censimento fare subito un, un giro di... Di un sopralluogo per verificare le piante immediatamente in, in pericolo e a Torsa Lorenzo credo che ce ne siano diverse e fatta poi l'eliminazione delle piante è importante anche ripristinare il manto stradale perché io ricordo a chi vuole ricordare che a Torsa Lorenzo in Viale San Lorenzo è caduto un pino circa due anni fa e ancora lì c'è una buca una voragine aperta e sta proprio a bordo strada quindi quello è un pericolo costante al di là che che qualche, eh, qualche buon cittadino poi ha pensato di coprirlo, sì. se, sta, se è stato effettuato questi giorni non lo so. ma Vabbè. Sono d'accordo con il consigliere Iago Angeli per quanto riguarda la situazione del commerciale de, di Via Laurentina è una situazione che abbiamo affrontato qui in Consiglio Comunale e credo che la presa di posizione di questo Consiglio Comunale sia stata unanime a difesa non dei cittadini e dei commercianti ma per quanto riguarda il momento particolare di crisi nazionale e quindi una presa di posizione forte che era quella di garantire le famiglie che lavorano e che sono sostenute anche attraverso quel, quel commercio che tutto sommato si parla di commercio legale, non stiamo parlando di un commercio eh, fuori dalle, dalle righe, e quindi quello che abbiamo stabilito in Consiglio Comunale credo che vada portato avanti. Va portato avanti non a garanzia di una zona, a garanzia di tutto il territorio, perché lì ci sono famiglie che non abitano all'interno dell'attività dell commerciale e pensare che circa 500 famiglie, Rimangono sulla strada in un momento particolare dove non è che perdono il lavoro là e lo trovano in un'altra parte credo che sia quantomeno, passatemi il termine, da mascalzoni politici e quindi l'impegno che deve prendere il Consiglio Comunale, non il Sindaco noi abbiamo presentato il Consiglio Comunale scorso, una sorta di interrogazione a proposito dei verbali che giravano, che tutto sommato il corpo di polizia locale fa il suo dovere perché se viene, se viene sollecitato ad alcuni controlli questo deve fare, ma la politica è altra cosa. Se noi siamo d'indrizzo dobbiamo avere il coraggio, in questo Consiglio Comunale l'abbiamo fatto già come conferenza di capigruppo, dobbiamo avere il coraggio di mettere nero su bianco e l'abbiamo fatto in parte ma forse non basta perché lo dicevamo poi ieri forse a porte chiuse oggi utilizzare la parola politica forse è scandaloso nella piazza dei cittadini però probabilmente la dico forte questo probabilmente è diventato scandaloso perché in assenza di politica tutto il territorio non parlo di ardia ma nazionale perché quando il politico deve prendere la linea politica è assente da un contesto quale può essere il Consiglio Comunale, tutti sono autorizzati a, ad agire come gli pare, e qui in questo Consiglio Comunale manca proprio il comando del territorio, il comando del, delle istituzioni, inteso come gli uffici, che può essere anche l'ufficio della Polizia Locale. Perché nel momento in cui noi siamo demandati a, ad amministrare un, un ente, significa assumersi delle responsabilità. E non è detto che le responsabilità debbano essere sempre rose e fiori. A volte le responsabilità, quelle più importanti, sono quelle impopolari. Ed è lì che dobbiamo avere il coraggio. È semplice prendersi la responsabilità di piantare un albero in piazza. Ben altra cosa è garantire i cittadini di Ardia e garantire i cittadini di Ardia è un pochino anche quello che diceva il consigliere Montesi. Se esiste un'ordinanza io mi auguro di no per eliminare il Natale. Certo è che in tutta Italia avvertono il Natale e qui noi solo grazie a piccoli interventi dei privati, ma non c'è una luminaria, capisco che il momento è quello particolare ma dobbiamo avere il coraggio di lasciar fare ai cittadini che vogliono. Certo, ben altra cosa, non ho capito se si allacciano alla rete elettrica o se si attaccano all'ampione. Se si allacciano alla rete elettrica è furto e quindi credo che noi non possiamo consentire questo. Se si allacciano all'ampione, malgrado, malgrado sia vietato, però la nostra, il nostro impegno deve essere quello laddove non c'è pericolo per la cittadinanza, e quindi, visto che abbiamo dei dipendenti a disposizione, perché ce ne di quelli che no, ce ne sono tanti che lavorano dalla mattina alla sera, ma molti altri che non sanno cosa fare dalla mattina alla sera. Quindi prendiamone un paio e gli facciamo fare i sopralluoghi là dove è possibile far intervenire i privati, ben vengano i festoni di Natale e le Luminarie. Ecco, ritornando al, al fatto delle attività commerciali, io non vorrei incaricare il Sindaco mirata alla persona del Sindaco, perché io credo che il Sindaco poco possa fare su questo se non nell'impegno personale, ma io credo che, che noi dovremmo stabilire una conferenza di capigruppo immediatamente e assumerci una responsabilità di indirizzo politico-amministrativo immediato. Non è, vedete... Venire in Consiglio Comunale e assumerci una responsabilità anche personale perché noi qui abbiamo votato una delibera dove davamo degli indirizzi, dove dicevamo chiaro che intanto veniva sopperita quella mancanza grazie a quest'altro passaggio amministrativo e se gli uffici non possono o non sono in grado di andare avanti il cittadino non ne ha colpa. Quindi la nostra responsabilità deve essere quella di garantire l'andamento della pratica fin tanto che il Comune non è in grado di esaurirla. Questo dobbiamo fare in Consiglio Comunale perché dire o al Sindaco o all'assessore di turno in carica di due credo che sia un pochino la, la, la fase del Ponzio Pilato e non è demandata ai Consigli Comunali. Grazie. Grazie. Consigliere Abbado e il consigliere Montesi ne ha facoltà. Scusate, giusto a chiarimento: allacciati come sostegno, non come corrente. Non ce l'ho con i vigili urbani, che fanno, qualcuno fa perdere tempo e benzina. Grazie, grazie al consigliere Montesi. Consigliere Angeli ne ha facoltà. Sì, eh, condivido pienamente l'intervento fatto dal consigliere Abbate in merito a tutte le spiegazioni che ha dato nel, nel, nel, nella fattispecie il problema io dico al consigliere Abbate, è che noi già abbiamo fatto una serie di riunioni in questa in quest aula in questo consesso, già con il nostro dirigente, il dirigente all'area finanziaria eh, al SUAP, eh, quindi attività commerciali, gli assessori e tutti e abbiamo trovato una soluzione che era una soluzione legale per tutti i commercianti non parlo solo della via laurentina eh, quindi parlo in senso generale quindi chiunque sta nelle condizioni che sono quei, quei signori lì possono comunque soffrire di, di, di di quello che noi abbiamo fatto e abbiamo tirato fuori in queste riunioni che abbiamo fatto tant'è vero che abbiamo poi pubblicato sul nostro sito un modello dove tutti gli operatori commerciali potevano comunque se non erano in regola potevano rifarsi con quel modello con quel, rispettando chiaramente tutte le normative riportate nel modello. Quello che io dico è che non è possibile secondo me punire delle persone che stanno lavorando nel senso che se tu vai e fai un controllo gli dici all'operatore secondo me la cosa logica è questa visto il momento di grave crisi economica tu vai dall'operatore e gli dici allora se nel tempo di 20 giorni non mi porti questa documentazione perché noi tra l'altro abbiamo perso un sacco di tempo per mettere sul nostro sito quel modello a cui gli operatori hanno risposto e stanno rispondendo eh, giornalmente. No? Allora, secondo me il fatto che uno bisogna dire agli operatori prendetevi eh, 20 giorni di tempo, 20 giorni mi portate la documentazione richiesta e poi se non avete quella documentazione facciamo facciamo giustamente la multa eh, perché eh, la legge lo prevede, ma no che non, arriviamo lì, eh, non hanno documentazione, multa, punto, basta, non vogliamo sapere né ragioni niente, Cioè voglio dire, andiamo a gravare ancora di più quelle che sono poi... Tutte quelle situazioni che si reggono con, eh, con, con un, un, un equilibrio talmente sottile che anche, anche le 4-500 euro di multa possono andare poi effettivamente ad aggravare la situazione, quindi a fare chiudere quelle attività che magari riescono a stare in piedi perché sono attività a conduzione familiare, eh, a conduzione prettamente precaria. Ecco allora, io dico: il buon senso sta in questo. L'appello al sindaco era in questo: di vedere un attimino con il comandante, al sindaco, all'assessore del popolo. Non so a chi di verificare questa cosa qui perché noi quello che dobbiamo fare come consiglio comunale e come, come penso uffici come abbiamo già fatto quindi sta il buonsenso di altri uffici comunali che debbono capire quello che è lo sforzo che l'amministrazione sta facendo. Solo questo chiedo. Poi è chiaro che è lecito fare le contravenzioni, verificare questo non ci sono dubbi. però io quello che chiedo è il buon senso da parte di tutti. Stiamo in un momento particolare economico, particolare quindi. Diamo una mano agli operatori e ai cittadini che stanno in difficoltà. Grazie, grazie al consigliere. Arco se non ci sono altri interventi, passiamo al punto successivo. Allora, dichiaro chiuso il punto, eh, mozioni, interrogazioni e interpellanze. Andiamo al punto numero 4 del nostro eh, ordine del giorno che è approvazione, regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Allora, siccome noi abbiamo un regolamento che è obsoleto e molto vecchio e fa riferimento a delle eh, norme addirittura del eh, 74, 79 voglio dire, cose ecco, del genere, allora, e vista l'urgenza anche per i fatti che eh, sono venuti in questo Consiglio Comunale eh, da parte di consiglieri che comunque hanno usato questa assise per eh, manifestare propri pensieri che non la riguardano all'amministrazione comunale eh, con l'ufficio di presidenza insieme ai capigruppo consigliari abbiamo deciso di sottoporre eh, tranne, tranne Volante che era assente alla riunione abbiamo deciso di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale un nuovo regolamento che possa così dare, eh, diciamo, ri, ri, ri dare il giusto equilibrio a questa stesa. Perciò è stato mandato a tutti i consiglieri i comunali copia del regolamento, il regolamento comunque è all'avanguardia, cioè richiama tutte le normative del, del TUE, le recenti, delle nuove leggi e così. E riporta eh, le nostre commissioni costituisce io ve lo dico in linea di massima costituisce un, un ufficio che è l'ufficio di presidenza in, eh, composto da Presidente e Vicepresidente e tutti i presidenti di commissione eh, eh, costituiscono questo ufficio che ha come eh, diciamo, funzione quella di eh, coordinare i lavori e mh, sottoporre al Consiglio Comunale eventuali eh, argomenti che non vengono discussi nelle apposite commissioni. Allora, eh, penso che tutti i consiglieri hanno dato una, una letta, se ci sono interventi sul punto. Allora, visto che non ci sono, consigliere Iago Angelo ne ha facoltà. Sì, io voglio fare solo due domande perché l'ho letto in maniera veloce però proprio in maniera velocissima no veloce. le chiedo presidente innanzitutto uno se ci sono i termini di intervento nel senso che quando uno interviene si può parlare per un'ora, due ore, tre ore non so quello che, quello che... questa è la allora, prima domanda sono, allora su questa ci sono dieci minuti di intervento per ogni consigliere ma riguardante le mozioni e le interrogazioni riguardante il Consiglio Comunale perfetto E un'altra cosa ci sono, scusa, ci sono 5 minuti per la replica se viene chiamato in causa il consigliere. Un'altra cosa quando invece si entra su questioni prettamente personali eh, eh, se c'è una parte di questo regolamento che prevede che si facciano poi le varie considerazioni a porte chiuse perché quando si va sul personale chiaramente bisogna che... Allora, eh, ma questo vale per me ma voglio dire tutti gli altri vale è, per te. Te. allora sul personale in consiglio comunale non Grazie. si deve entrare, non si può entrare in dibattiti personali tra consiglieri in personale cioè su denominativi personali il consiglio può parlare di dipendenti comunali o di altre eh, di istituzioni del comune e il presidente in questo caso lo fa a porte chiuse questo è il eh, è la, consigliere Quartuccio una facoltà buongiorno a tutti io una, una domanda veloce eh, adesso noi andiamo, andremo ad adottare questo nuovo regolamento nel in cui noi ce ne accorgeremo che no so, qualche cosa magari in attuazione tecnica modifica, no. si può modificare modifico. sempre il consiglio comunale o di Il consiglio si modifica. Ok, va bene a posto. No, no, solo questo. Qui. Grazie Magari. consigliere. Eh, consigliere Volante ne ha facoltà. no questo per dimostrare il funzionamento del consiglio comunale funziona perfettamente questa ancestato non funziona quello è strano caro presidente buongiorno a tutti innanzitutto buongiorno consigliere sindaco segretari amici beh io credo che innanzitutto questo Vabbè, se è tato, E Così, consigliere Volanti. Grazie. Siamo in Italia? Eh? Caro presidente, volevo dire soltanto questo che prescindere il fatto che io il regolamento non l'ho letto neanche un rigo per semplice motivo che Marco ce l'ho ho provato tramite l'invio che mi ha detto, ieri ho chiesto delle copie al sindaco, non sono state date le copie, però purtroppo non c'è proprio questo regolamento, Guarda, manca a farlo apposta. Dall'1 al 5 non ho i punti io, dall'1 al 5, però siccome sono un capogruppo di, cioè di maggioranza o di minoranza, o forse extracomunitario, quando occorre vengo, inter, vengo, vengo con, eh, coinvolto, quando non occorre quando osservo si e procede. Ma questo non ha importanza. Volevo soltanto dire che, caro Presidente, il Consiglio Comunale, il regolamento del Consiglio Comunale, già ne parlammo a suo tempo. Per inciso, una piccola parentesi, io ho chiesto cortesemente i Consigli Comunali di mattina, per me sono impossibili, perché io il mattino purtroppo tra gli uffici, come credo anche altri tecnici, vedo anche che mancano qualche consigliere Comunale, perché noi il mattino... Eh, abbiamo altri impegni di lavoro con la famiglia ma soprattutto con il lavoro impegni importantissimi e non ci possiamo eh, escludere o esimere da quello che è l'impegno professionale noi il mattino siamo impegnati con i comuni con la regione, con il catastro, con i tribunali e quant'altro quindi chiedo cortesemente questa è una parentesi se i consigli comunali si possono fare perlomeno nelle prime ore di pomeriggio già alle 14 andrebbe già bene grazie, per quanto riguarda invece il regolamento del Consiglio Comunale io non sono d'accordo per l'ultimo per, perché per, per non l'ho letto secondo perché comunque non è che sono la conferenza dei capigruppo che decide che il, il regolamento del Consiglio Comunale va integrato, va modificato la, la conferenza dei capigruppi stabilisce quell'argomento, lo discute ma soltanto se proporlo al Consiglio Comunale o no il regolamento, la commissione stabilisce che quel regolamento va bene o va male in questa commissione non so se è stata fatta perché, capito, Presidente è stata fatta però si fa la commissione in quattro persone noi sistematicamente che siamo eh, cinque, no, non... consigliere, vedi, attimo, è stata fatta la commissione non si è presentato, si è presentato solo il consigliere Tantari mi sembra un altro No, no, come Presidente, se... mi scusi, guardi che innanzitutto, innanzitutto quando si tratta di un regolamento di Consiglio Comunale che, è, eh, che riguarda e interessa tutti i consiglieri comunali, io credo che il regolamento vada di discusso insieme ai consiglieri comunali e quindi che poi lei faccia la commissione, se ne presenta uno solo e quattro non vengono, lei è obbligata a rifarla finché non vengono gli altri. Non è che possiamo portarlo in Consiglio Comunale quando riteniamo opportuno perché io l'ho convocata e non c'è nessuno, lo faccio e finisce a stare. Non è così il Consiglio Comunale deve dare la possibilità al consigliere comunale visto che è l'unica persona che qui dentro si assume le responsabilità senza nulla pretendere da nessuno da chi che sia, deve avere perlomeno la possibilità di dire la sua per la difesa dei cittadini perché se noi non abbiamo la possibilità di parlare qui mi deve spiegare lei Presidente Sindaco o segretario, non so chi altro quando noi abbiamo la possibilità di parlare Giunta non ci possiamo entrare delle commissioni non ne facciamo parte, l'assemblea non ci invitano, ai capiluppo non ci chiamano, consiglio comunale che io posso dire la mia, a difesa totale dei cittadini, delle problematiche, di tutto quello che succede, di tutto quello che poc'anzi i consiglieri comunali tutti hanno annunciato e preannunciato, io devo avere due minuti di tempo per dire le migliaia e migliaia di problematiche che esiste in questo territorio allora caro Presidente, il Consiglio Comunale il regolamento va studiato in maniera adeguata e proporzionale e chiara e precisa e dobbiamo dare in modo chiaro non dobbiamo uscire fuori dal tema di quello che è l'ordine del giorno dobbiamo tenerci nell'ordine del giorno ma non è che lei mi deve dare due minuti il regolamento, non siamo al Parlamento che se parla due minuti però a 30.000 euro di stipendio noi non percepiamo un centesimo chi lei lo sa noi siamo per il popolo, ci siamo assunti questa responsabilità, ci siamo assunti l'onere e questo incarico, abbiamo scelto di fare i consiglieri comunali con sacrificio, sappiamo che non dobbiamo prendere nessun tipo di, di, di, di stipendio, lo facciamo volentieri, ma vogliamo anche avere il modo, perlomeno questo, di dire la nostra, se lei mi dà soltanto due minuti o tre minuti perché la cerco lei con la, o, o altri due o tre consiglieri comunali, per me questo non va bene. Allora a questo punto io dico, a questo punto va ritirato, di va discusso insieme ai consiglieri comunali tutti e stabiliamo una linea comune. Questo va fatto in democrazia, in un paese democratico, in un paese tra virgolette civile come Ardea. Grazie. Grazie consigliere Volante, consigliere Montesi, ne ha facoltà. Grazie Presidente. In merito al regolamento ho letto anche non ho partecipato alle tunanze perché non ho chiamato allora i eh, punti da chiarire sono i capigruppo perché devono essere rappresentati in caso di fuoriuscita dal gruppo consigliare di appartenenza in cui vengono eletti o un gruppo misto formato da due o partiti già iscritti a livello regionale e nazionale ma se c'è un'associazione locale che può diventare mh, forza politica o si sta preparando a un qualcosa politico. perché non può rappresentare quell'associazione quella, quella parte cittadini che si sono diciamo, uniti per rappresentare una forza politica questa è una domanda, penso potrebbe essere fatta una correzione l'altra domanda invece è riferimento alle commissioni alla formazione delle eh, commissioni consigliari che abbiamo ridotto e dicevamo nelle discussioni iniziali che nelle commissioni avremmo dato spazio a rappresentanti esterni. Io qua vedo ancora rappresentanti consigliari. Sì. Grazie. La presenza delle associazioni è all'interno dell'articolo 7 dello statuto, al comma 11 che è richiamato, all'interno dell'articolo dell del regolamento... Delle Io condizioni. dico come rappresentante, capogruppo, un consigliere... Si stacca no, di, una, di una. No, non petta, no, aspetta, noi sto rispondendo alla seconda domanda perché è più semplice, partivo dall'ultima. La presenza delle associazioni durante le commissioni consigliari è prevista anche nel regolamento che richiama l'articolo 7,11 dello statuto comunale. Ma quello, quello, era, era, già volta, ma quello prego, era già previsto anche l'altra volta, segretario. Quello era già previsto anche l'altra volta. Mi, le spiego? mi permette? Prego. Allora, questa norma, che è una norma statutaria che trovate in tutti gli statuti dei comuni italiani. È relativa al fatto che durante quello che è appunto quello che è il quinquennio ci possono essere dei cambiamenti all'interno del consiglio comunale. Cosa significa che può esserci qualcuno che esce da un gruppo consigliare? È ovvio che se si fa una lista civica e la lista civica prende dei voti o un rappresentante all'interno del consiglio comunale, è ovvio che quella lista civica è rappresentata, sì. ma nel caso in cui. Un membro di qualsiasi gruppo esce dal gruppo, ne può costituire un altro soltanto se quella forza politica, un altro in un'unità che rimane da solo. Soltanto se la forza politica è presente all'interno del Parlamento o della eh, eh, Consiglio dell'Italia, perché, perché è previsto dalla legge. La legge prevede questo, sì. ma noi, noi quest, queste aggiunte possiamo farle. No perché... no, perché io non mi posso inventare. Allora, io vengo, allora, funziona così la Costituzione italiana, il parlamentare viene eletto in una forza politica, è libero però di cambiarla però non posso io che sto qua dentro essere eletto con il partito Marina Beh, questo ce l'hanno imparato, imparato dall'alto però mi scusi no, mi, perché mi è... almeno che no, ma è proprio, perché non, non mi posso inventare io una nuova forza politica almeno che questa non è presente a livello di Parlamento oppure di Consiglio regionale è sicuro che è scritto così? è scritto così eh, a noi non ci risulta Comunque, è, è, scritto, è scritto sul regolamento ma il regolamento lo stiamo redigendo noi sì, però la norma quindi, non, non posso io inventarmi una forza politica se non ha partecipato alle consultazioni ma è normale che sia così perché quando io partecipo alle consultazioni cioè quindi se io ho, so se io so se io costituisco essere... una lista civica ho delle sottoscrizioni non ne faccio perdere tempo quindi io sono obbligato a non, eh, se io mi, di un, mi esco da un partito Esco da un partito a, eh, a indicarmi su una forza politica già esistente. No, nel gruppo misto. Ma nel gruppo misto? Ma nel gruppo misto sale, sale, eh, sa benissimo: se ce n'era uno c'è in capogruppo, se ce n'è n'erano due non c'è sempre il capogruppo. ma che c'entra, però la norma io entro nel gruppo misto che non faccio parte di forze politiche rappresentate a livello nazionale o regionale. Sono nel gruppo misto. Comunque, questa me la andrò a vedere, ma non penso che sia così. No, purtroppo non è penso che, che, sia che sia così. Eh, come le commissioni, le commissioni che mi ha detto lei le associazioni, già era previsto che le commissioni, le commissioni al problema dell'associazione dell partecipassero alle commissioni ma quello che dicevo io era altra cosa e i rappresentanti, i componenti della commissione venivano dati a rappresentanze esterne non ai consiglieri comunali sono commissioni consigliari, non è possibile quelle sono le consulte però la commissione è consigliare è del consiglio comunale eletto dal popolo non è che un componente di un'associazione eletto dal popolo ha diritto di voto all'interno della se... commissione consigliare. È normale. Guarda, a volte do ragione a Policarpo. E leggi cominciamo a farle noi. Purtroppo non siamo il Parlamento. Eh. Cioè. Poi è, è bello, è, da, è da andare a vedere pure se leggi, perché a volte ce le dicono, ce cioè, cioè andiamo a controllare, stanno tutt'altra parte, tutt'altre situazioni rappresento. Andremo a controllare pure questo. Grazie consigliere Montesi, consigliere Bartuccio, ne ha facoltà. Io vorrei spostare una lancia a favore del consigliere Montesi perché è nel caso in cui una persona uscisse fuori dal gruppo sulla schiena, il discorso è questo qui perché se uno conferisce nel gruppo misto, al gruppo misto magari se uno, una persona un consigliere dell'opposizione va nel gruppo misto, esce e va nel gruppo misto, io sono di, di maggioranza, esco e vado nel gruppo misto dove c'è un capogruppo costituito. Eh, eh, cioè, mi sembra che questa sia un'anomalia, quantomeno, no? perché eh, sì, però, però non è che posso andare, andare in un gruppo costituito già con capogruppo dell'opposizione. Cioè, allora, allora sono costretto a rimanere dove sono? No, un, eh, voglio spezzare una lancia pure io. un eh, eh, e cioè... due, in testa a tutti e due, allora. Noi, io l'ho detto in premessa, abbiamo un regolamento che è vecchissimo e ci sta portando delle problematiche in Consiglio Comunale. Allora, il consigliere Quartuccio già prima ha detto che se la norma o la legge si può, voglio dire, l'approfondiamo, il prossimo Consiglio Comunale veniamo e cambiamo quel paragrafo, voglio dire, non, non credo che sia un, una, una problematica così gigantesca. Di fatto, di fatto quello che chiede e che mette questo regolamento aggiorna tutto il nostro regolamento precedente che poi non, sicuramente non sarà perfetto ma di tutto, di tutto, parliamo del regolamento del 74 voglio dire, dal 74 a oggi qualcosa è cambiato qualcosa è cambiato noi di fatto, di fatto consiglieri consiglieri scusate di fatto per leggere il regolamento dal 74 oggi noi abbiamo all'incirca 4-5 delibere che una dice il contrario dell'altro e deve interpretare tutto, c'è un regolamento chiaro, limpido l'abbiamo messo giù come ufficio vedendo anche gli altri comuni no? prendendo anche spunto dai comuni che hanno un funzionamento regolare e così dirciando sbirciando all'interno dei loro regolamenti qual è la situazione migliore per portare poi sicuramente non sarà perfetto, questo nessuno dice che è stato fatto in maniera perfetta però modificabile in qualsiasi momento e si consigliere volante, un attimo ha chiesto la parola al consigliere cuccio ehm, Iotti Grazie Presidente e buongiorno a tutti quanti. E sono anch'io d'accordo su, su quanto detto dal Presidente, che comunque sicuramente il regolamento può essere rivisto in ogni momento, ma comunque è il caso di, di approvarlo perché eh, vista la, la vetustà del, del nostro regolamento del 1974 è probabile che qualche norma sia cambiata o comunque è il caso di, di aggiornarlo a quello che è il funzionamento del Consiglio comunale attuale, viste anche le composizioni attuali dei gruppi consigliari e del, e del resto del, degli articoli. Inoltre volevo, volevo aggiungere che credo che anch'io non, non sia possibile eh, poter rappresentare eh, associazioni o liste civiche che non abbiano partecipato alla tornata elettorale, ma se possibile sono comunque d'accordo ad approfondire questa normativa. Mentre alla segretaria volevo dire, o volevo meglio specificare quello che eh, asseriva il consigliere Montesi, è vero che non è possibile... Ehm, dare la possibilità di voto a componenti esterni delle commissioni però credo sia possibile come abbiamo fatto per la commissione statuto poter aprire la partecipazione Perfetto. Io, io, io vorrei sempre nelle successive integrazioni poter deliberare proprio la possibilità di eh, inserire almeno due membri esterni per ogni commissione, ovviamente che non abbiano eh, la possibilità di voto o di veto sulle decisioni prese dalla commissione, ma che possano partecipare attivamente alle commissioni, magari per le loro competenze tecniche e professionali, come abbiamo fatto per la commissione Salute e Regolamenti in modo da dare la possibilità anche alla cittadinanza di darci quei consigli necessari e utili per tutti gli atti che poi andiamo ad approvare in consiglio comunale e che sono comunque atti propedeutici alla vita nella città di Ardia grazie sì consiglio però nel, in questo regolamento il presidente di commissione può avvalersi di esperti di perciò addirittura eh, un po' avanti non è neanche il consiglio comunale che nomina queste due, una, due, tre o cinque in base o in base alla discussione della Commissione, il Presidente può avvalersi di persone non a livello economico, no? ma di esperti in materia, perciò con il coinvolgimento da parte dei cittadini esperti in, delle mater in materie specifiche, penso che possa essere fatto direttamente dal Presidente. Eh, il Consigliere Volante ne ha Caro consigliere, io farei un regolamento, ma la svastica sopra, che è ben diverso. Qui facciamo le campagne elettorali, facciamo i salti mortali per vincere la campagna elettorale, qua secondo le opportunità, secondo le esigenze, sono da, da un banco all'altro. Mettiamoci un regolamento che chi esce da quel partito venga escluso dal Consiglio Comunale. Mettiamoci un regolamento a questo facciamo una volta per tutta la, la dottrina e la disciplina hai vinto e combattuto questa, con questo partito con questo devi rimanere fino alla fine se non ti sta bene te li metti e te ne vai questo è il regolamento da modificare Noi che a seconda dell'opportunità vado a destra, vado a sinistra la comodo, la salto, la vado gruppo misto, gruppo terzo, gruppo quarto ma che pensare messi in testa? predicate, predicate, predicate ma razzolate male, male, male su tutto su tutto diciamo tutti, facciamo, facciamo, facciamo, ma tu, qui, fuori, se le freghiamo tutti. Oh, ma ragazzi, ma vedete di che stiamo a parlare? Stiamo a parlare di stupidà, di parlare dei gruppi, le cose, quando ci sono mille problemi da affrontare, da risolvere in maniera seria. No, ci mettiamo a discutere sui gruppi. In altre parti del mondo, quando uno entra in un gruppo politico, se poi vince, governa. Se perde, sta l'opposizione. Basta, è finita la storia. Può a sua opportunità l'opposizione fare una opposizione costruttiva. Perché dici io questo per me è concreto, questo è fattibile. Questo lo condivido, pur provante di posizione posso condividere, non dico con il voto contrario ma voterò una stensione. ma questa è una un'opposizione costruttiva, ma che io salto da un banco all'altro è solo per una questione prettamente personale, non è politica, non è amministrare, non è condividere i problemi della gente, non è essere fra la gente. Il mio, il mio eh, pensiero è di inserire questo regolamento, ed è per questo che questo regolamento va rivisto in maniera seria, va rivisto non superficialmente, va rivisto in una certa maniera, quindi il mio pensiero è proprio questo, stabilire delle regole precise, dei punti precisi che siano soprattutto e che ci possono consentire e permettere di partecipare, di essere presenti e di poter dare un apporto positivo per la risoluzione dei problemi di tutti. Grazie, grazie consigliere Volante. Il consigliere Abbate, una facoltà. Grazie presidente. Ma concordo pienamente con il consigliere Volante. Solo che lo so che l'intervento di Policarpo è sempre costruttivo, però voglio dire, è giustissimo. Ma una geografia così frastagliata come l'avete avuta in maggioranza, avete cambiato. In un anno e mezzo, 6-7 partiti, uno è scomparso, un altro ne è apparso. Hai ragione, hai ragione. Tanto è vero che secondo me in quel regolamento dovremmo inserire le bandierine di fronte ad ogni consigliere comunale perché noi veramente facciamo fatica, PPD, PDL, BD, una volta amici di, di, di quello, cioè io non so a chi appartenete, è vero l'evoluzione politica è talmente veloce, una volta l'NCD. Va benissimo. Sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo che posso Montesimo. Oh, il regolamento, io credo che sia un regolamento, l'abbiamo visto insieme se ha bisogno di tornare in commissione torniamo in commissione non ho problemi ma è un regolamento europeo quindi noi lo dobbiamo soltanto adottare è vero dovremmo eh? non ho capito ma scusa ma perché quando intervieni non le dici queste cose quando intervengono gli altri è un, io credo che non vi siete accorti che il vecchio regolamento del Consiglio Comunale, io mi auguro che qualche volta l'avete letto, ma addirittura diceva che il Consiglio Comunale lo doveva convocare il sindaco. Quindi sta, non stavamo dietro, se, se portiamo, tra pochi giorni era un regolamento di 40 anni, no? del 74, siamo nel 2014, cioè adesso tutte le modifiche che volete, tutte, io concordo con tutti, addirittura posso condividere anche il gruppo misto se le ragioni sono quelle del consigliere volante ha ragione ma il gruppo misto si chiama misto proprio per questo perché all'interno del gruppo misto puoi ritrovare diverse anime, diverse culture diverse ideologie è gruppo misto eh, se no sarebbe dire facciamo un gruppo per gli uomini e un gruppo per le donne non è se uno ha deciso di uscire da un partito sbagliando Sbagliando perché in alcuni casi quel, partito, quel consigliere rappresenta da solo quel partito e quindi viene meno quel, quel fregio all'interno del consiglio comunale è sbagliato. Ma se in quel momento ha deciso di uscire dal partito, per forza deve confluire a, a, a rispetto anche del consiglio comunale perché se no ci sono i soliti balletti: io entro qua, tu esci là, secondo della convenienza e non è più possibile. Io credo che dovremmo dare invece un taglio netto, un pochino quello che diceva inizialmente anche Montesi, un taglio netto, maggioranza e maggioranza, minoranza e minoranza, se poi all'interno della maggioranza ci sono delle idee diverse come può accadere per il consigliere Franco, ma a nostra difesa è stato eletto nella maggioranza e nella, nei, nei banchi della maggioranza deve rimanere, a difesa del Consiglio Comunale questo, che poi lui adesso abbia aperto una discussione e un po' critica nei confronti della maggioranza a noi va benissimo e ci ritroviamo sulle discussioni di Luca Franco va benissimo però eh? oh, quindi io invece avevo, avevo chiesto Presidente negli interventi dei, dei consiglieri comunali avevo chiesto di, di aggiungere in proporzione ai gruppi consigliari che significa che ogni consigliere. l'articolo? Eh? L'articolo? Eh, quello delle, degli interventi credo che sia il eh, 67. 67. 67. Sì, il tempo diamo 10 minuti per consigliere, per consigliere comunale, ma in proporzione ai gruppi. Ai gruppi, certo. No. Se il capogruppo di un partito. Può parlare lui a nome, di tutti, a nome di... di tutti. anche in assenza dei consiglieri comuni. Certo, è rappresentante di un gruppo consigliare. Certo. Cioè, certo. non non è, de... ah. ah, è normale. No! Eh, noi vi conosciamo, lo dobbiamo eh, anche, Era, era no, senso in questa. Io mi ricordo in un intervento, in un intervento. ed è strano che non c'è perché poi a titolo europeo io mi ricordo che Franco Marini all'epoca parlamentare europeo in un suo intervento disse io che ho tanto da dire ma in proporzione al mio gruppo devo dire poco, Tagliani che ha tanti, tanti parlamentari che potrebbe dire tanto ma non ha nulla da dire e quindi a noi può verificarsi la stessa cosa, poi molte volte per presa di posizione di parte... Eh, quindi, No? non avete bisogno dei 10 minuti di al dieci consigliere 10 con no, eh no è sbagliato perché se è assente magari in quel momento è impedito alla presenza però potrebbe essere portatore di distanza di quel consigliere comunale però se io ho un consigliere assente, in questo caso io oggi ho due consiglieri assenti posso essere portatore di stanze di quei consiglieri comunali per rappresentarle devo togliere tempo a me ma bastava aggiungere in proporzione ai gruppi consigliari perché qua questo perché se il, il, il, il, il viene presentato una mozione il del consigliere viene inviata al però può decidere il capogruppo sostituisce tutti i consiglieri eh, no, però dire, se, se, se è una interrogazione no, allora, social... no, secondo me poi verifichiamo in ma il passaggio allora, non è a me poi non interessa la mozione, a me interessa in particolare che sia in proporzione ai gruppi consigliari, anche in assenza dei consiglieri comunali, no, non si vale anche negli interventi. Se Vabbè, mettiamoci anche del capogruppo qua, come diceva il segretario. In proporzione ai gruppi consigliari. Poi un'altra cosa, non so se adesso è stato cambiato, nella prima fase c'era la presentazione delle interrogazioni nell'ora canonica, nel sì, primo... certo. eh, no, però no, non no, è possibile, e certo. eh, non è possibile, no? perché nel momento in cui, a parte che è diventata adesso... Eh, però ragazzi scusate, però se noi dobbiamo scusate, fare se, interrogazioni scusi consiglio eh, noi volevamo regolamentare questo consiglio però sono due allora, cose a garanzia perfetto. del perfetto al momento che uno sa che deve intervenire sa che deve intervenire no, no però scusa al momento che uno viene in consiglio già sa quello che deve fare sa che deve intervenire viene eh, alla presidenza chiede l'intervento chiede l'intervento e penso che non, non succede niente Poi, no no, qui... no no no non dicevo questo eh, non mi sono spiegato, nella, pr nel prima, nella prima bozza del regolamento si prevedeva che le interrogazioni almeno sono l'ora canonica. No, ma, cioè, no, levato, però quello l'avevamo levato nella conferenza di capigruppo. Eh, non l'ho riletto. L'avevamo eliminato quello. Perché sennò sarebbe, a parte riduttivo, ma sarebbe poco rispettoso dei consiglieri che presentano perché poi. No, anche se non c'è il numero legale noi dovremmo comunque presentare le interrogazioni in quell'ora, voi state comodamente a fumare, noi non ci ascolta nessuno e noi dobbiamo interrogare il sindaco è e l'ora non quindi non è rispettoso neanche dell'aula, io credo che le interrogazioni vadano fatte a inizio consiglio comunale ah, eh, non può essere però è tutto. No, per micro... eh, no, perché la... No. No, presentate anche non registro. No, se le interrogazioni, ma nel momento in cui servono pareri non sono più interrogazioni. Certo. No, Aspetti dottoressa allora, va bene tutto ma nel frattempo se il consigliere Rossi è si è iscritto con una interrogazione il consigliere Tantari ha possibilità di intervenire in un'altra interrogazione non avendo iscritta l'interrogazione stessa certo, certo. Bene, però da come, era, da come era scritto nella prima fase sembrava no, no, no, l'eliminazione. Quella... No, io non l'ho trovata, orara, adesso ho cercato orara, di. Oh, poi un'altra cosa per quanto riguarda, non so chi lo diceva prima. Per le commissioni miste, cittadini eh, credo sia un'altra cosa. quella È una, è una fase del, dello statuto, non è una fase, non è una fase del, del, del Consiglio Comunale, questo è soltanto un ordinamento del Consiglio Comunale. Grazie, consigliere Abbate. Il consigliere Acquarelli, ne ha facoltà. Grazie, presidente. Mi volevo ricollegare un attimo all'intervento che ha fatto poco fa il consigliere Volante non c'è, ok e, è vero che insomma, possiamo ritornare possiamo ritirare il punto ci possiamo tornare sopra a questo, a questo regolamento però è pur vero che lui è il capogruppo di un partito quindi eh, non può affermare eh, e comunque può discutere appunto nel regolamento che possiamo rivedere i tempi di intervento in Consiglio Comunale ridurli o aumentarli a secondo eh, eh, l'idea di ognuno di noi però poi dobbiamo trovare una convergenza e, e quindi quello che dicevo eh, lui si lamenta del fatto che ha poco tempo perché ci sono migliaia di cose no, da riportare in Consiglio Comunale giustamente anche eh, chieste appunto dai cittadini però le volevo ricordare appunto al consigliere che lui è capogruppo di un partito, quindi è capogruppo e viene invitato chiaramente dal Presidente del Consiglio alle conferenze dei capigruppo, è membro di alcune commissioni e quindi partecipa a tutte le commissioni se lui lo ritiene opportuno e comunque fa parte di una maggioranza. Questa maggioranza ha quattro assessori perché per eh, quanto riguarda i lavori pubblici il sindaco ancora non ha delegato nessuno e quindi sono gli assessori di tutta la maggioranza. Quindi io, io non, vedo, non vedo le lamentele, non sono giustificate le lamentele del consigliere Volante, anzi lo invito ad essere più presente nell'attività amministrativa di, questa, di questo Consiglio. di questo di questo consiglio quindi aspettiamo che rientri al consigliere volante così in modo che così mi potrà, mi potrà rispondere a questa a questo mio eh, appunto intervento grazie grazie al consigliere acquarelli il consigliere montesi ne ha facoltà eh, grazie presidente sempre in merito ai lavori per quanto riguarda il, il tempo eh, a disposizione di de chi fa interrogazioni o quant'altro durante l'ora eh, delle interrogazioni, interpellanze e quant'altro. Dicevo, dieci minuti mi sembrano un po' troppi, a meno che, meno che non mettiamo, dico mettiamo eh, calcola, calcolando adesso possono parlare quattro consiglieri al Consiglio Comunale, dopodiché il Presidente sospende e rimanda tutto al Consiglio Prossimo, questo è detto nel regolamento. Io dico magari eh, mette una postilla che a votazione si può chiedere... La, la... Però... Scusate, eh, perché va letto tutto il regolamento. E l'ho letto tutto, tutto allora, io. Forse il sono regolamento con... dice so, che le interrogazioni. Scusi, scusi. Allora, le interrogazioni e le, le mozioni vengono presentate prima del Consiglio Comunale. Ce sono alcune prima, questo, e alcune dopo. Questo può permettere agli uffici agli assessori, al sindaco, a chi preposto di predisporre una risposta e penso che accelera, Guardi, accelera lei, il sistema di regolamento risposta. È tutto chiaro. Lei non, dice se non qualsiasi... Ma eh. non è segno il regolamento, il suo è una come, cosa... rappresenta, come pre, rappresentante istituzionale, signor Presidente. Perché... Quello che voglio dire io, lei ha scritto tutto, è, è chiaro, l'interpellanza eh, addirittura 24 ore prima per quanto riguarda sull'attualità, l'interpellanza 30 giorni, entro 30, 30 giorni risposta, per carità, ma ci sono interpellanze che vengono dettate e dette durante il Consiglio Comunale. Io dicevo, i tempi, che, i sono? Tempi. che sono sta perito risposta, sta risposta. Perito 5 e 5, 5, più 5 per eh, rispondere alle, alle interrogazioni che ha dato risposta, eh, sono 15. Allora, articolo 67 allora dove è qui alle interrogazioni vengono risposte dal sindaco da un assessore incaricato di provvedere all'istruzione e risposta devono essere contenuti complessivamente nel tempo di 10 minuti di cui 5 per minuti illustrazione e 5 per minuti risposta alla risposta alla risposta eh, comma 4 eh, alla risposta vuole riguardare il consigliere interrogante per dichiarare se è soddisfatto o meno su altri 5 minuti allora vi faccio un conto totale 5 più 5 più 5 sono 15, 60 divido 15, sono so 4, quindi un'ora è composta da 60 minuti. Quindi sì, si dà l'opportunità, volendo fare strategia diciamo, eh, di boicottaggio, quattro consiglieri prendono la parola per un quarto d'ora e eh, eliminiamo la, la discussione. No, allora dicevo, visto che il Presidente nell'articolo conseguente, comma comma 8, Trascorso un'ora all'inizio delle comunicazioni, delle trattazioni, delle interrogazioni e delle interpellanze delle domande di autorità, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventuali rimaste ad altare alla successiva seduta comunale, Consiglio comunale. Io dicevo, magari Presidente, visto che è lei che... Magari di mettere diciamo, un, un secondo comma, un altro comma fra, fra le due cose, che se il Consiglio a votazione richiede la continuazione delle interpellanze e interrogazioni, dove? Non l'ho visto. C'è scritto, scritto che il proseguimento di atti interessanti o comunque che non riguardano i punti all'ordine del giorno, il Presidente può sottoporre al Consiglio Comunale la discussione. Io questo lo dico per no, tutela dell'opposizione. No, di perché... tutti, di tutti, perché a rotazione questo... Solitamente la risal... dovrebbe avere un numero in più, sì, poi sì. qualche numero in meno. I regolamenti però. regolano tutti, perciò a rotazione può essere a vantaggio e a svantaggio di tutti noi. Oh, però c'è questa fase. Che... Lei capisce che come impostata è limitata. Io, io non è limitata, è un regolamento che tutti volendo è limitata, Presidente. Sì, ma c'è... Dai, dai, lei è un grande Grazie, sicuramente... grazie Consigliere. Precchio. Consigliere Iotti, ne ha facoltà. consigliere in aula. Grazie, Presidente. Eh, io sono d'accordo con quanto affermato dal Consigliere Acquarelli e volevo aggiungere anche un'altra cosa. Qui non si tratta di, di cambio di casacca o di andare dove, dove tira il vento o passare da maggioranza all'opposizione. Io ricordo che due partiti, ben due partiti che hanno partecipato alla tornata elettorale non esistono più, per cui il DV e PDL sono due partiti che non sono più rappresentati, quindi un regolamento comunale deve per forza poter disciplinare casi di questo genere, perché sono consiglieri comunali eletti in un partito che conseguentemente viene sciolto, per cui non vedo il motivo di, di, fare, di, fare, di fare polemica sul passaggio di casacca, qui non è un passaggio di casacca ma è semplicemente una scelta dovuta da cause superiori per lo scioglimento di un partito, quindi va bene come, come è impostato e sono d'accordo con l'impostazione che è stata data. Grazie consigliere Montesi velocemente Grazie. la metto a votazione come è richiesto no, sì che come è una per tutti proprio per questo caro Iotti lei faceva parte del è votato nel PDL oggi entra un altro gruppo politico ma se lei decideva di non accettare né Forza Italia né la nuova destra che faceva? andava nel gruppo misto non era rappresentato è questo che dicevo io, perché non essere rappresentato magari da una forza da una forza locale Eh perché mi sembra assurdo, cioè il partito cambia in questo caso è, è svanito, come dice qualcuno è sciolto nell'acino Moriari dico io devo essere, devo essere obbligato a fare un'altra scelta è da tenere conto Presidente di questa situazione, grazie grazie consigliere Diacuangeli, una facoltà Dopo gli sì, metto ehm... a votazione il ritiro del punto come richiesto dal consigliere Volante, anche se io io rimando, dopo mi devo assentare, per votare favorevole questo punto perché ritengo che sia importante dare un regolamento a questo Consiglio Comunale. Prego consigliere Iacuangeli. No, dicevo, proprio a tutela di quelle persone che poi effettivamente escono dai partiti per andare a, ad affrontare altre problematiche politiche non è possibile aggiungere Presidente nel nostro regolamento che vengano invitati tutti quei consiglieri che appartengono al gruppo misto alle, alle, alla, alla conferenza di capigruppo è possibile eh, no, no, no dicevo, il gruppo misto va bene eh, eh, il gruppo misto però, va bene non è eh, possibile c'è cioè una richiesta specifica non è possibile Ma, invitare alla conferenza di capigruppo tutti quei, quei consiglieri che hanno deciso di entrare nel gruppo misto allora, il gruppo misto che sono okay. di diversa estrazione politica perché poi, eh, voglio dire, non è che è, nel gruppo misto c'è quello di qualunque partito ok, il gruppo misto però il consigliere che esce per scelta da un partito da qualche parte e io condivido con gli altri il dire, quello che cambia casacca è un discorso. Quello che nel percorso, esempio, io oggi eh, eletto in PDL sono di Forza Italia perché mi hanno cambiato il partito in corso, perciò non è che sto facendo il salto della guaglia, però di fatto cosa succede? Il gruppo misto e la possibilità di prendere un simbolo regionale, un simbolo a livello parlamentare, è un simbolo regionale. Uno, se c'ha difficoltà ne sta nel ne stare nel gruppo misto non eh, prende un altro simbolo tra l'altro in questo scusi consigliere, scusi consigliere in questo regolamento fanno parte dell'ufficio di presidenza anche i presidenti di commissione perciò io faccio un esempio nostro, nostro noi tutti siamo tranne io, presidente lei perché ha rinunciato tutti siamo presidente di commissioni no? e capogruppo e altre cose, perciò voglio dire se si può fare, però io penso che è una norma nazionale che non, non permette questa cosa, perché se sennò... sì l'ha chiesto già, l'ha chiesto E, e abbiamo detto e, nel senso che, nel senso che... Aspetta, perché stiamo ripetendo quello che abbiamo detto prima abbiamo detto se si può fare veniamo in consiglio e modifichiamo quell'articolo, abbiamo detto prima ha detto già di no però diciamo se esiste una legge che si permette questo lo facciamo no? Cioè ho fatto una richiesta specifica, dicevo che tutti quei consiglieri che poi fanno parte del gruppo misto quelli che escono dai partiti giustamente che non si riconoscono nemmeno nelle, nelle, nelle eventuali e nuovi partiti <coughs> dicono è possibile invitarli a conferenza di capigruppo mettendolo nel regolamento anche se sono tutti del gruppo misto eh, ho capito ma di tradizione cioè uno di maggioranza d'opposizione che vuol dire? che tutti vengono rappresentati tra il capogruppo che sono ah, di diciamo, maggioranza eh, d'opposizione eh, non mi sembra logico no? politicamente il gruppo misto è un gruppo di transazione non è un gruppo esistente nel consiglio comunale perché molti consiglieri di questa stile sono passati nel gruppo misto e sono finiti in altri partiti no, sono finiti in altri partiti il consigliere Capraro è stato nel gruppo misto insieme a un consigliere di maggioranza e poi ha scelto un partito rappresentato in regione e è aderito a quel partito cioè è una situazione solo di transizione, non è un, non è un partito il gruppo misto sì sì ma in generale ah, comunque se va bene allora scusate allora come richiesta come richiesta scrutatori allora consiglieri in aula consiglieri in aula come richiesta dal consigliere volante metto a votazione il ritiro del punto eh, Rossi viene sostituito da Tantari, da Iotti Tantari. e Quartuccio sono i scrutatori, Tantari, Iotti e Quartuccio. Met allora, forse era assente forse era assente eh, allora, io ho convocato la commissione regolamenti e statuti i consiglieri non si sono presentati parte dei consiglieri non si sono presentati su quello che sta succedendo in questo consiglio o nei consigli precedenti la conferenza di capigruppo ha deciso di sottoporre all'approvazione del consiglio comunale Discusso questo e l'unico assente era il consigliere il capogruppo eh, Volante. Abbiamo discusso ampiamente il, il regolamento, abbiamo fatto quelle modifiche che eh, sembravano opportune al momento e è stato sottoposto soppo al consiglio comunale. Oggi c'è un consigliere che chiede il ritiro. Io giustamente non era in conferenza con il gruppo, non penso neanche lo chiedeva e ritiriamo cioè proponiamo il punto ritiro il punto se no mettiamo a votazione le, il punto il consigliere volante ne ha facoltà. grazie presidente volevo precisare che non è un capriccio il no, mio far me. ritirare il punto del regolamento e eh, siccome parliamo di 93 articoli e eh, credo che io forse ne conosco soltanto il numero 2 dove appunto recita queste testuali parole e dice al momento in cui un consigliere comunale propone e ha delle, delle perplessità a riferimento proprio all'argomento, il Presidente sospende due secondi l'aula del Consiglio Comunale, si riunisce con i capigruppo presenti in aula e stabiliscono le regole del gioco per poi ritornare in Consiglio Comunale e forse sicuramente ritirare proprio il punto in quanto non è stato specificato in maniera corretta. Però i rimanenti 92 punti io se devo essere sincero devo leggermi tutti per cercare di capire se qualcuno me lo ricordo ma credo che sia non solo per me, credo che sia per tutti quanti noi anche perché il mio non vuole essere un capriccio, lo ripeto ma perché se questo regolamento una volta approvato, caro Presidente è bene che sia, che rimanga nella storia che lei Presidente del Consiglio Comunale lo abbia eh, proposto al Consiglio Comunale con il Sindaco di Fiori e approvato rimanga nella storia come un regolamento eh, costruttivo perché lo stiamo dicendo adesso, abbiamo un regolamento di 25-40 anni fa che è obsoleto, allora rischiamo di fare un nuovo regolamento magari che fra due anni, tre anni diventa obsoleto troviamo il modo e la maniera di fare un regolamento che possa rimanere nel tempo e che possa dare anche degli indirizzi propositivi e futuristici rispetto a quelle che sono le problematiche del Consiglio Comunale questo era soltanto il mio obiettivo sì. e quindi dico proprio per questo non serve soltanto la Commissione ma l'intero Consiglio Comunale in una riunione a parte, separata, senza pranzi, senza sigarette, e senza accendini e senza polini, ci riuniamo, parliamo punto per punto solo di questa cosa allora credo che abbia un senso solo questo io chiedevo prima grazie grazie al consigliere volante alla capo d'azione il prego preciso eh, caro consigliere e amico acquarelli eh, volevo dire che io non è che in commissione non vado io quando sono informato vado anche se non ne faccio parte salvo casi particolari che di mattina sono preso dal mio lavoro quindi ti chiedo scusa se a volte io non partecipo alla commissione ma se voi non mi invitate il proverbio dice che va a invitato o invitato è Matteo ubriaco io non lo so come faccio a partecipare grazie consigliere Acquarelli ne ha fa facoltà eh, collega volante però ehm, rimani per la richiesta del ritiro del punto grazie collega Volante, qui c'è il segretario di tutte commissioni, io credo che lei provveda a, a, comunque a comunicare le, le convocazioni via mail, quindi eh, non so, eh, io, capisco che, io capisco che lei, io capisco che lei eh, dire, a volte eh, manca per motivi personali, però insomma le convocazioni arrivano a tutti, quindi eh, la prego magari di di, di vedere spesso e di, e di stare più attento alle convocazioni grazie grazie al consigliere Acquarelli allora mettiamo a votazione il ritiro del punto chi è favorevole al ritiro del punto un consigliere volante, chi è contrario al ritiro del punto unanime tutto il resto 11 no. chi è astenuto un assenuto il sindaco. Allora, mettiamo a, votazione, mettiamo a votazione il punto. Io nella lettura del punto do due correzioni che è l'articolo 13 con composizione nomina. C'era scritto 3 per un errore di scrittura, diventa 6. Perciò mettiamo a votazione la proposta numero 16 del 6-12-2013. Oggetto approvazione del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consigliari. Chi è favorevole? Scusatori. 11 favorevoli, chi è contrario? Un contrario il consigliere volante. Astenuto nessuno. L'immediata eseguibilità dell'atto. Chi è favorevole? Come sopra l'atto contrario un contrario volante l'atto è approvato io chiedo scusa al consiglio comunale ma mi devo assentare per motivi familiari perciò cedo il mio posto al vicepresidente grazie Sì, grazie. Quindi abbiamo, passiamo al punto numero 5, disciplina sull'utilizzo di locali di proprietà comune. Presidente scusi, chiedo il numero legale. Chiede il numero legale? Sì. Ok, se il segretario procede all'appello. Ho fatto un tempo a dire? Allora, Di Fiori Luca, Giordani Massimiliano, Fioppi Riccardo, Chiaquandro Mauro, Marcucci Franco Assente, Panco Luca, Acquarelli, Corso Francesco Paolo, Montesi Alberto, Volante Policarpo, Apollo Alessandro, Apate Antonino. Giordani Mauro assente, Ludovici assente, Rossi Giancarlo presente, Tanta e Umberto presente, Capraro, Cristina assente, 6 presenti e 11 assenti. Ok, in assenza del numero legato dichiaro sciolta la seduta del Consiglio Comunale. Grazie. È